In presa di risposta dal governo nordcoreano, il cinese Long Dan ha invitato nuovamente le parti al tavolo delle trattative. Ed ecco la risposta dell'ammiraglio Toshiro Otomo dell'ISDF giapponese. Ringrazio l'ambasciatore per gli sforzi. Ma niente è cambiato. Il popolo giapponese continua a subire... Ho sentito che te ne vai. Non mi abbarano. Odio scappare, signore. Ma abbiamo un paio di cose da sistemare prima di tornare. Beh, se riesci a tornare per il 4 luglio, ti farò vedere cosa vuol dire divertirsi, figliolo. Non me lo perderei per nulla al mondo. Fisher, le armi di La Sierda sono state comprate da qualcuno che ha usato una banca offshore panamense come intermediario. Voglio dare un'occhiata ai loro registri. Sfortunatamente le cose non sono così semplici. Questa operazione non deve sembrare un'azione dell'intelligence americana. Quindi per coprirla dovrei scassinare il cavo della banca e portare via dei titoli al portatore di proprietà del governo francese. Ieri notte sono entrata sui server della banca, ma non ho trovato molto. Tutte le postazioni hanno driver per dischi plug and play. Probabilmente li rimuovono fisicamente ogni notte In questo pazzo mondo le intrusioni elettroniche sono temute più di quelle fisiche Comunque sia, probabilmente i dischi si trovano nel cavo principale Il che significa che non sarà facile procurarseli Prima le buone notizie Sei già stato in questa banca Facevi parte della squadra CIA che è entrata nell'89 alla ricerca dei fondi neri di Noriega Gran parte delle informazioni che abbiamo sulla banca vengono proprio dalla tua squadra la brutta notizia è che c'è un sacco di sorveglianza elettronica. Laser, sensori di movimento, porte chiuse a chiave, telecamere, tutto il possibile. È tutto nuovo rispetto all'89. Abbiamo anche contattato uno... specialista, per aiutarti ad aprire il cavo. Dovresti parlare con lui. Senti, non so chi sei né perché ti sto aiutando. Sempre meglio che guardare il soffitto della cella, comunque. Mi hanno detto che devi lavorare su una Mason Wells 88. Beh, non è un giochetto per una persona sola. Ma mi hanno detto che puoi fare il lavoro di cinque uomini. Per me va bene. Ho fatto fare al tuo amico Willy un piccolo deposito per te. Ti serviranno un paio di cose da una cassetta di sicurezza nel cavo più piccolo. Le useremo per aprire quello principale. Continueremo il nostro percorso verso il Mar Giallo e ti rimanderemo in elicottero a Panama City. Non sono autorizzato ad agire nei confini panamensi. Quindi, fuori dall'ambasciata, agirai sotto copertura. Tu e il tuo compagno sarete soli a Panama. Ehi, hey, Emilio! Hai visto le nuove luci dei rilevatori di movimento? <ride> no, cosa fanno? Eh, la luce si accende quando qualcosa si muove. Wow, ma è incredibile! Eh, magico, direi! appena sincronizzato il tuo Opsat con le informazioni sulla banca che tu e la tua squadra avete raccolto nell'89. Ah, quanti ricordi. Sì, a giudicare dal tuo rapporto. Sembra che sia stata una bella vacanza, eh? Lo è stata. Passai quasi tutto il resto dell'anno dormendo in un fosso sulla strada tra Baghdad e il Kuwait. Oh, beh, se ti può consolare. Fu un brutto anno anche per me. Cosa? Tu non lavoravi per il governo durante la Guerra del Golfo? No, ma andavo al liceo. Ah, sì, già. Fisher, ho una copia dell'ordine dei lavori inviato dalla banca alla compagnia di assicurazioni. Dice che le finestre avvolte sopra la lobby sono chiuse magneticamente. Cerca un interruttore o una scatola di giunzione per disattivare la chiusura. Giusto. Ma ah, si scivola. Le magnetiche sulle finestre sono sistemate. Ehi, aspetta un minuto. Un picco di corrente. Nella lobby. Sembra che sia stata attivata una griglia laser. Laser? I laser non fanno tanto... Anni 90? Stavo per dire 70. Potresti smetterla di farmi sentire vecchio? Ho una brutta notizia, Seth. Tu sei lei. Gisher, questo è il nostro consigliere. Ti guiderà nei passi necessari a entrare nel cavo. Abbi pazienza con lui. Mm, è uno di quelli. Bene. Pronto? È acceso questo affare. Lo è. Sono qui. Ti hanno spiegato. Più o meno. Senti, questa è una Mason Wells 88. Sono pezzi unici. Se vuoi darle un'occhiata sotto la gonna, la prima cosa da fare è autorizzare l'apertura. Come faccio? Il presidente e il tesoriere della banca possiedono una chiusura autorizzata, ciascuno nei loro uffici. Un'altra la troverai nell'ufficio della sicurezza. Dovrai disattivarle tutte e tre Va bene Ma non ho trovato niente Ho davvero sentito cantare E tu? Sento da questa parte Ah lì non c'era nessuno Hai presente? La presa d'aria nell'archivio Credo che sia collegata a questo lato nel bagno degli uomini. Credo sia per questo che ho sentito Rodrigo. Queste uniformi sono scomode. Oh, quella è una di quelle nuove. Sono americane. Bene. Significa che non sono fatte da lavoratori di seconda classe che si scanano a vicenda per un contratto di servizio nell'esercito panamense. Uh, non mi fraintendere. La qualità delle uniformi è esemplare. Non si usano mai. E allora? Beh, sono 5 gradi più calde. Pesano due etti in più, non lasciano traspirare e frugono. Beh, non mi sembra un gran affare. Perché lo fanno gli americani? E sollievo. Sembra che il nostro programma di installazione sia compatibile con il loro sistema operativo. Tutto qui? Plug and play? Più o meno. Nessun problema. Ora carica tutte e otto le finte mail. Facciamo sembrare il furto una questione interna. Esattamente. Sembra ci siano altri laser più avanti, Sam. Sento i fotoni che cantano felici da tutte le parti. C'è una guardia. Sembra che lui possa andare in giro senza problemi. Forse ha un segnalatore. vicino. Così resterai nella sua ombra elettronica. Questo, Paco sistema quello. Questo è rotto. L'altro è sporco. Sempre a fare lo schiavo, sempre a pulire. Sempre a tenervi il pannolone così potete lavorare. Oh, non preoccupatevi, se lo rompete, Paco. Paco lo aggiusterà. Come se Paco non avesse niente di meglio da fare che sistemare tutti gli aggeggi che si rompono. Ah, allora qual era quel codice? 8645. Ecco qui. Vediamo che altro c'è da aggiustare per Paco. Era troppo grosso, forse era una scimmia o, o un orso Ma un orso, sei pazzo So che la presa d'aria è grande, ma gli orsi sono grossi E comunque un orso avrebbe distrutto l'ufficio del tesoriere Beh, magari era un orsetto, Sai, uno di quelli carini Ah, panna, ma gli orsi non esistono Magari è fuggito dallo zoo Sei un imbecille Era troppo grosso per... la metà dei messaggi falsi, Sam, ancora quattro Grazie ho sempre avuto problemi a contare dopo il 3. Risparmia il sarcasmo, Sam. Grazie. Vedere. Zerkezi è una specie di carne in scatola Probabilmente il più grande esperto di teoria computazionale al mondo Ha lavorato con Morgan Holt sul progetto Watson Dicono Fatto. che sia partito per la tangente Tutto questo mi puzza di uomo cattivo. E ora lo sport Il lanciatore Akira Watanabe è arrivato ieri a New York per il primo allenamento con la sua nuova squadra Dopo una giornata di valutazioni, l'allenatore Mathieu Forlan ha affermato che Watanabe è senza dubbio il miglior lanciatore di sempre. 3490 3490 3490 3490 ecco l'ho detto ho detto il codice cosa fai adesso <ride> che paura idiota il freddo Oh no! Ancora il ventilatore! Stupido rottame. Perché il Adesso Adesso nell'ufficio del presidente è sempre a posto mentre il nostro ventilatore si rompe ogni sera. Perché lui è il presidente e noi siamo solo guardie di sicurezza. Tanto varrebbe riprendersi in Noriega. Sono sempre i poveri a soffrire per i ricchi. A me lo dici? Beh, comunque sia, meglio sistemarlo. Scordatelo, non me le sporco le mani. Chiama quello sfigato di Paco e fallo fare a lui. Buona idea. Buona idea, Fisher. Ora anche se finisci sulle telecamere, non riusciranno a identificarti. Due sono andate. Ora serve l'autorizzazione dell'ufficio del presidente. Bel lavoro, Fisher. Ancora una mail e siamo a posto. Faccio del mio meglio. Longdan, ambasciatore cinese negli Stati Uniti, è stato richiamato oggi in Cina per un incontro di emergenza con le autorità governative. Il tema di discussione saranno le tensioni tra Corea e Giappone. Si prevedono nuovi sforzi da parte di Longdan per portare i delegati di Corea, Stati Uniti e Giappone al tavolo delle trattative. esterna del cavo dovrebbe aprirsi in questo istante ottimo all'interno della gabbia troverai un piccolo cavo pieno di cassette di sicurezza il tuo amico ti ha lasciato un kit dentro una di quelle bene ti avverto quando arrivo lì Sam, qui Will. Dartle diceva che l'equipaggiamento era in una delle cassette. All'altezza del torace, lato destro. Numero 1024. Fai molta attenzione alle attrezzature. Cos'è tutta questa roba? Le cariche sono per i cavù. E l'altro è un rimaldello delle un grimaldello telemetrico vai verso il capo principale ti guideremo noi bene ora devi far scattare entrambi i lucchetti nello stesso momento ecco a cosa serve il grimaldello telemetrico esatto legge i tuoi movimenti in una serratura e li imita nell'altra in tempo reale voi ragazzi usate dei giocattoli interessanti bene Adesso, quando senti di essere nel punto giusto per ogni perno, devi aspettare un secondo per la sincronia del Grimaldello. Quando senti un beat, puoi far scattare il perno e passare a quello successivo. Non cercare di far scattare un perno prima della sincronizzazione. O dovrai ricominciare. Chiaro. Forza! Andiamo! Su! Forza! Bene, ora piazza le cariche sui perni principali. Quando sono tutte a posto, bah, credo che tu sappia cosa fare. e trova quei dischi. fuori da sedere morti ricordi ed è contramato quindi si tratta di qualcuno che accede a informazioni decisamente segrete Perché Zerkesi è una possibilità che lo spaventa bel lavoro Fisher ora le indagini sul furto punteranno dritto verso gli stessi investigatori e così il governo panamense manderà in prigione qualche banchiere innocente sì, innocente se escludiamo la fornitura di armi ai rivoluzionari ah giusto dimenticavo banchieri cattivi bel lavoro Fisher ora la missione sembrerà un furto non sapranno mai perché eravamo qui Lambert ora che ho 50 milioni di dollari in mano credo che dovremmo parlare ancora di quell'aumento mm. 25 cent l'ora e non un penny di più accetto Di Atik. cosa succede? Laser all'interno del cavo, la banca in allarme, esercito in arrivo Alla larga, e io mi tiro fuori Poche chiacchiere gente, non possiamo farci niente adesso Fisher, prendi quei dati e fuori di lì Buona idea Bene Fisher, non ci serve altro, è ora di sparire Vai al punto di estrazione più vicino Sto arrivando Mi subito So sì, ok, è C'è qualcosa che non va Calmati su Andrà tutto bene Non so Ora che siamo nei guai Non c'è niente qui Niente Dannazione Avrei giurato. Di non se, professore.